Ciao sono Marco, sono a spasso col fedele amico a quattro zampe, non so se si vede qui dietro, eccolo che arriva e ci raggiunge, bravo King! Stavo facendo questa passeggiata con il fedele amico a quattro zampe motrici e già sento di aver preso una puntura da un animale piuttosto doloroso dietro la schiena, adesso vedremo di cosa si tratta, ma non è questo che ci fermerà, siamo nel periodo in cui stanno terminando le scuole, se non sono già terminate alcune lo sono, e stavo riflettendo al periodo degli esami sembra strano ma anche io ho sostenuto degli esami e proprio più o meno sotto questo periodo un po più in là perché terminano le scuole ci si prepara e poi si sostengono gli esami ricordo che io non ero particolarmente preoccupato per gli esami perché non li ritenevo neanche tanto importanti tu pensa cioè Passo gli esami, non passo gli esami, non era molto importante per me. Sapevo che comunque in un modo o nell'altro me la sarei cavata, anche senza passare gli esami, ma non so perché, ero convinto che li avrei passati e non mi sono impegnato più di tanto. Raramente mi sono impegnato tanto a studiare. L'ho fatto con più impegno quando sono arrivato all'età matura. Ho ricominciato a studiare tutto quel che mi interessava. Ora, è vero che non erano importanti questi esami, quello che era veramente importante, però, e il però ci sta tutto, era l'allenamento alla capacità di impegnarsi, perché l'ho dovuto recuperare dopo quell'allenamento, sono partito svantaggiato quando ho reiniziato a studiare quel che mi interessava, proprio perché a questo punto mi interessava il risultato, molto mi interessava, e quindi il mio consiglio vuole essere rivolto fondamentalmente a tutti quei ragazzi adesso sto cominciando a fare il matusa magari perché cerco di rivolgermi ai ragazzi e per quanto quello che studiate oggi con buone probabilità salvo alcune materie di base come l'italiano la, la lingua italiana come la matematica la storia che è importantissima queste materie di base sono molto importanti altre un po' meno perché tanto comunque fra dieci anni la metà dei mestieri oggi esistenti non ci saranno più, pertanto è molto più importante che voi studiate l'etimologia delle parole più che la parte tecnica stessa del lavoro. Il mio consiglio a questi ragazzi è impegnatevi a studiare per essere allenati a studiare perché poi oltretutto, l'avrete già sentito mille volte, nella vita gli esami non finiscono mai e mantenersi allenati a studiare aiuta a sorpassare gli esami. Questo è il mio pensiero dedicato a tutti quei ragazzi che in questo momento magari si stanno scervellando, si stanno caffeinizzando e passando notti in bianche per studiare, per prepararsi alla maturità o altri esami. Detto questo, io recupero il fedele amico a quattro zampe e ti saluto con un abbraccio. Mi auguro di essere stato utile. Ciao!